Ora sono in Spoke e vorrei provare a importare la mia piattaforma eh, in un nuovo progetto. Allora, vado in progetti e comincio un nuovo progetto. Io volevo prendere questa scena qua, quindi ho cliccato e adesso la sta importando. Ecco, questo è il luogo che io vorrei utilizzare per il mio progetto letterario. Se tolgo la, eh, la griglia, cioè se la rendo invisibile, ecco questo più o meno è eh, il tipo di spazio che volevo utilizzare. Mi piace l'effetto del lago. Eh, allora, qui dove ci sono questi sponsor, queste pedine, eh, compariranno le persone che entrano nel, entreranno nella stanza che vado a creare. Allora, ehm, devo innanzitutto fare l'upload del mio file, glb, sposto un po' così, se no non si vede niente, quindi in My Assets sarà un modello e faccio l'upload. Vado a cercare dove l'avevo messo, ecco i modelli glb sono questi, prendo questa ovviamente, la piattaforma finita adesso ci metterà un po a tirarla su perché eh, ho messo un po di immagini un po di texture quindi eh, eh, eccola qua la trascino sembra un uccellaccio ma invece è... lo vedrete la trascino qua eccola qua dunque come vedete non è poi così piccola vediamo un po', beh anche parecchio grande direi, io la girerei, vediamo, la sposterei, devo capire un attimo come sistemarla, intanto deve stare a contatto del lago, quindi eccolo così, di modo che se tolgo la griglia sta sull'effetto è che sta sull'acqua e poi francamente volevo un po' cambiarla quindi io sto tenendo ecco tenendo il premuto il tasto sinistra del mouse ho girato la mia visuale perché voglio un attimo ecco potrei magari fare in modo che sia un po' più centrata nell'acqua. Ecco così dovrebbe andare bene. Benissimo, adesso non so se ehm, è adatta alle dimensioni del alle dimensioni eh, degli avatar e l'unico modo per vedere se è adatta è salvare il progetto cioè pubblicarlo e provare a entrare quindi io faccio publish e lo chiamo progetto frost save project ecco qui non faccio altro salva sì me l'ha accettato dice che va tutto verde dice che me l'ha accettato bene Ecco, adesso che ha caricato la scena, cioè l'ha pubblicata, e posso provarla. Se cliccando View your scene, posso provarla direttamente. Ed è quello che io voglio andare a fare. Crea una stanza con questa scena, perché è chiaro, la scena non è la stanza. Sono 11 oggetti. Oddio, gli ha dato uno stranissimo nome. Comunque, entra nella stanza. Muta il microfono. Entra. Allora, sono entrata nel mezzo del lago. Non sono entrata dove io volevo. Dovrò girare, spostare eh, le mie pedine. Intanto vado avanti. E vediamo se riesco a salire sulla pedana no dovrò abbassare un po' con la pedana perché mi tocca volare e quindi vado un attimo in su ecco adesso dovrei esserci sulla pedana quindi Dunque, questo dovrebbe essere dove io vedo l'immagine dell'autore. Sembra più marrone che nero, ma insomma posso anche adattarmi. Si vede l'effetto del marmo, si vede un po', ha ah, questo un po' di riflesso che insomma così è piacevole, allora, vediamo se riesco a salire agevolmente i gradini. Questa è la prova del 9. Vediamo se i miei gradini sono salibili con l'avatar. Sì! No! No! Quindi i gradini vanno modificati. Che peccato, e vediamo l'effetto di entrare in questa stanza. Che io ho fatto. Vediamo se devo modificare anche questi di gradini. Vediamo come funziona. Ah oh no, ecco questi gradini. Su questi gradini io riesco a salire, quindi in teoria qua sono nello spazio che devo approntare. Benissimo! Quelli che devo abbassare sono gli altri, quelli di sinistra, e questi qui a destra che sono uguali a quelli di sinistra, vediamo, qui nell'altra stanza ho già messo una delle poesie di Frost. E tra l'altro essendo il sole alle mie spalle non avrò neanche bisogno di una luce questa è una cosa molto bella però i gradini sono un poco troppo sono un poco troppo eh, alti allora devo abilitare il volo e muovermi come se stessi volando benissimo eh, insomma andiamo un pochino più su Ecco, questo è lo spazio, lo spazio dedicato a questa poesia di Frost. C'è abbastanza luce, assolutamente. Notare il colore della luce che batte su questa parte della parete, quindi forse dovrei leggermente girare in modo che la luce batta qua sulle... sul testo direi che si può anche alzare un pochino volendo per leggere meglio questo si può anche lasciare così direi che è anche bello spazioso nel senso che possono stare diversi avatar qua dentro e che in generale e le proporzioni di, della mia costruzione in Blender vanno bene.